Ehi, ma che fai? Scusami, ma no, che cercavo di condividere una foto. Donazione di organi e tessuti. Anche tu sei donatrice? Sì, ho appena rilasciato il consenso. Pensavo fosse difficile, invece è semplicissimo. Basta una dichiarazione quando rinnovi la carta d'identità. O con una delle altre modalità. Ma tu lo sapevi che il sistema italiano è più sicuro e trasparente al mondo? Lo so bene. Condividiamo? Adesso lo sai. Adesso puoi decidere.